salve cari amiche ed amici che mi seguite qui ancora una volta il vostro sentenza ieri ho caricato un video oggi pure ne carico un altro sarà un video tutorial di gastronomia casareccia. prima però Voglio salutare il nostro amico Corrado Wallera che ci segue da Facebook, nostro carissimo amico, e che è iscritto a tutte le mie pagine di Facebook, nonché ai miei gruppi, che ne ho uno il gruppo, e 4, 6, non so quante pagine. allora corrado Valera mi ha raccomandato di dirvi che un suo amico ed anche mio amico che mi segue molto in facebook ed in youtube eh, di matteo nunner credo che si chiami così o matteo nunner o di matteo nunner di matteo nunner Facciamo Matteo Nunner perché qua dice che ha scritto un libro, io mi sono scritto la nota però visto che sono Tilchio me la sono scritta su questa eh, frase, questa cosa qua allora la nota che ho scritto è che il titolo che ha scritto un libro qui non arriva la pioggia di Matteo Nunner allora deve essere che si chiama Matteo Nunner qui non arriva la pioggia è il titolo del libro di Matteo Nunner. Quindi Matteo Nunner ha scritto un libro qui non arriva la pioggia. Edizioni della goccia. Corrado Valera mi ha raccomandato che se volevo comprarlo dovevo andare nel sito in internet delle edizioni della goccia, perché magari è difficile trovarlo nelle librerie. Quindi un saluto ancora lo reitero al nostro amico corrado guallera di facebook che guarda i miei video di youtube in facebook e al nostro amico matteo nunner che per conto delle edizioni della goccia ha scritto il suo libro qui non arriva la pioggia veramente vorrei sapere di questi tempi in italia di inondazioni di esondazioni di nubi fragili dov'è che non arriva la pioggia se arriva fino a pioggia comunque non so forse è un titolo metaforico un saluto a voi due e a tutti coloro che mi seguono e adesso passiamo a produrre il video eh, tutorial di gastronomia casareccia questo sarà un video sul eh, know-how eh, saper come fare le cose Questo video si titolerà How make a ground of meat. Come fare un macinato di carne. Mi raccomando, oltre ad avere una macina carne elettrica, perché macinarla a mano è più difficile, mi raccomando a non mettere mai le dita dentro e nel caso si saturi la macchina con dei filamenti di grasso prima bisogna togliere la spina sempre tenendola dalla spina e non mai dal filo con fermezza senza eh, muoverla ma solo così perché se la muovi si sfalza tutto mi raccomando qualsiasi cosa andate a fare con la con il processatore di carne con il macina carne: non solo deve essere spento ma eh, per quanto è difficile che un dito umano arrivi fino in fondo in questo tubo ma deve essere anche eh, staccata la spina perché io ho conosciuto dei macellai o degli ex macellai che si sono infortunati e hanno perso delle dita anche con apparecchi che risultavano innocui quindi mi raccomando prima staccare la spina poi aspettare un po' di tempo perché ci può essere il, il condensatore con elettricità che gli può dare quel movimento eh, inconvulso e poi smontare perché ogni tanto si ottura eh, la spirale infinita e tutto il resto quindi adesso vi faccio vedere come si fa del buon macinato di carne how to do a good uh, ground meat per chi ci segue in inglese perché il titolo sarà quello qua previamente ho già processato la carne perché bisogna metterla a pezzettini piccoli ed io Voglio fare un misto carne che credo che sia di manzo con dei generosi pezzi di salsiccia di maiale. Perché il ci lasci un po' di grasso. Io non mi fido di comprare la carne già macinata perché a volte non tutte le macellerie sono così lice gelli eh, da pulire eh, il carne tutti i giorni a volte io ho visto dei macellai che puliscono il trita carne mettendoci del grasso e facendolo uscire poi perché eh, tu ti puoi scegliere la qualità e la quantità di carne e eh, e poi invece di mettere del grasso come fanno i macellari poi metterci delle salsicce che hanno del grasso ma ci aggiungono gusto e se il caffè con crema e gusto eh, va bene se il caffè con crema c'ha più gusto immaginiamoci eh, della carne eh, tritata ground meat con la salsiccia di maiale questo per arricchirla ci potete mettere della pancetta dello spec ecco adesso andiamo a vedere come si processa che è l'anima poi di questo video non l'anima dei de, de linguerrieri o di come si diceva filmisticamente una volta innanzitutto per facilitare il compito molti tritacarne hanno un vassoieto e noi dopo aver lavato ogni componente soprattutto se è da molto tempo che non usiamo il tritacarne perché ci possono cadere insetti terra eccetera andiamo a mettere la carne nel vassoieto che serve per facilitare il compito di buttare pochi pezzi alla volta perché se no si ottura poi si sforza il motore in questi tritacarne che non sono industriali ma anche in quelli industriali e alla fine si brucia la resistenza elettrica e si fotte il, eh, si frega la macchina messica adesso accendiamo il motore e ci buttiamo la salsiccia Vediamo come inizia a uscire. spenta perché si può riscaldare surriscaldare anche quando lavora eccessivamente come potrete vedere io ho scelto e ve lo faccio vedere adesso ve lo avrei dovuto fare vedere prima il dischetto la rondella con i buchi più grandi perché c'è piccolo medio e grande se vengono troppo corti che non vi piace potete fare un rimacinato di mettere questo nella macchina che adesso andiamo a caricare di nuovo ecco sto caricando di nuovo in realtà è la seconda volta che ricarico quindi ho già caricato un bel po di carne ho già tritato perché ho, ho macinato anche di più di questo però non mi era partita la registrazione e vi spiegavo prima di continuare con il tutorial che se si ottura la macchina se non vi piace come trita o cambiate il dischetto con i buchi più piccoli o medi oppure lo rimettete e lo gli date un'altra passata se volete che sia più più misto perché ci avete messo salsiccia carne di di mucca eh, di maiale di pollo volete che sia più omogeneo perché a volte ci metti qualche pezzo di salsiccia e di carne ma rimani isolato nella macinazione allora se vuoi che sia più omogeneo eh, lo rimetti di nuovo nel caso che si otturi c'hai due possibilità una di mettere in reverse la macchina come potete vedere qua c'è un bottone che si deve schiacciare così perché funzioni adesso se schiaccio questo bottone funziona in questo modello ma se metto in reverse se metto in reverse automaticamente qua è selezionato reverse perché per farla funzionare normale devo schiacciare questo ma per, eh, farla funzionare in reverse non devo fare altro che schiacciare questo. questo in su per normale in giù già sta selezionato reverse allora per avere il reverse eh, eh, devo fare questo. altrimenti eh, schiaccio questo qua va bene poi non so perché si schiaccia questo da questa parte non succede nulla adesso proviamo a fare così sembra che così funzioni più forte Guarda come giro, guarda come giro, oh, oh, oh, guarda come giro con i twist. Vi sarete persi di sicuro. La mia canzone, che non andrà a Sanremo, ma adesso abbiamo finito il nostro compito. Facciamo così. E poi due cose che non mi stancherò mai di ripetervi anche perché ve le dirò in questo video innanzitutto per manovrare la macchina come farò io adesso È bene sempre eh, sconnetterla qualsiasi cosa succeda poi vi farò vedere soprattutto se avete dei cani che sempre qualcosa rimane nella macchina un casino fare con una mano sola però ecco vedete già questo che bisogna toglierlo forellino per forellino in più che rimane nella questa rondola qua in più mi raccomando spegnete sempre la macchina ecco io ho, ho dei cani e tutto questo tutto questo perdono che non fuori dall'inquadratura rimane sempre che sono nervetti grasso e come voleva si dimostrare anche nel nell'elica infinita giri infiniti rivoluzioni infinite è rimasto del che carne ma con grasso io ho visto che ho dei cani e anche belli grassi grossi preferisco non sforzare la macchina fino al fondo perché poi fa dell'odore un po come a plastico se lavora molto allora eh, questo non è nulla come spreco se lo dai al tuo cagnetto. questi nervi queste cose queste zozzerie qua tutto nervo tutto che per quello che non passa bene se tu lo passi e ripassi magari si sforza il motore magari la... perché ogni macchina c'ha le sue ore di lavoro dopo le quali inizia a avere dei, dei guasti se tu invece di tritare la carne in mezz'ora, in dieci minuti, in cinque minuti ci perdi più tempo a tritare ogni volta questi rimasugli, questi grumi di gra di carne e grasso, eh, alla fine la macchina la usi più ore e quindi ti dura meno giorni. Invece, così guardate, qua che bella roba, tutto tritato casareccio. tutto Veramente sano, sai che carne hai comprato, sai che carne ci hai messo? Sai che carne hai tritato! Che era fresca, viene con il grasso delle salsicce che è già l'ognolo perché era una salsiccia di maiale con spezie? E non c'è bisogno di mettergli lardo strutto, ci puoi mettere pancetta, salsiccia, guanciale, spec e la carne di manzo fina, per esempio, allora ti fai. Un bel selezionato un bel macinato per conto tuo sai che la macchina è pulita perché adesso si, questo modello si smonta che è un po caldo quindi eh, un altro consiglio che io vi ripeto di nuovo usatela per 30 secondi un minuto al massimo non usatela eh, a tutto andare eh, come dei forsenati perché si brucia il motore 30 secondi massimo un minuto a meno che non sia a manovella questa si smonta li rimane praticamente pulito perché come potrete vedere eh, qua va la, la girandola quella e quindi ostruisce il culo del tubo e quindi qua in pratica la macchina è pulita a parte le dita le ditate di grassa sull'esterno stesso che possono essere lavate sciacquate con uno straccetto umido per esempio questo qua giallo e niente adesso tutto questo lo laverò dopo naturalmente eh, queste altre cose no perché ci devo togliere il grasso per i cani beh spero che questo video tutorial vi sia piaciuto questo è tutto questo è tutto per oggi dal vostro master chef Santen Chan. spero che vi sia piaciuto questo tutorial che vi sia stato utile how to make a ground of good meat home come fare un tritato di carne buono con buona carne fatto in casa poi ci potrete fare hamburger polpette, eh, quello che volete, insomma, se no, se non sapete che fare cercate delle ricette in internet, oppure, che cavolo, eh, che mizzica la, la tritata fare la carne, ve la mangiate intera? No, con questo, vi saluto e vi lascio alla prossima. Oppure fatevi un'insalatina. Non so, ciao.